Allora, voglio riflettere insieme a voi, attraverso questo strumento, no? il video, su eh, qualcosa che ci tocca profondamente in questo momento. No? Stiamo vivendo in questo momento in continuazione la retorica di chi per arrivare a queste somministrazioni, penetrazioni multiple di spade animate da sostanze sconosciute, insomma, per arrivare a queste penetrazioni multiple su tutto il territorio nazionale, ci continuiamo a sentir dire che il bene dell'individuo deve essere sottoposto al bene della collettività e lì ci sembra in qualche maniera a volte di perdere territorio, di non saper cosa rispondere. Bene, allora vogliamo riflettere su questa cosa, facciamo una riflessione sia eh, filosofico-razionale che spirituale. Questo assunto, il bene dell'individuo deve essere sottoposto al bene della collettività, è un falso, o meglio, qualsiasi idea è legittimata a esistere, ma non è un'idea che ha mai portato del bene all'umanità e non è un'idea che può aiutarci a crescere. Allora vediamo dal punto di vista filosofico razionale, per esempio, la vetta più alta che il pensiero intellettuale, filosofico razionale ha raggiunto, ha raggiunto eh, diciamo in maniera diffusa per tutta l'umanità è la concezione della della, diciamo, fondante importanza della dialettica, della dialettica. All'interno della vita umana. Per cui addirittura il sistema di leggi è fondato su questo. Il sistema processuale prevede che per cercare di arrivare a una verità difficile da definirsi si debba essere una dialettica delle parti, accusa e difesa. È solo nella speranza di questa dialettica di parti che ci si può avvicinare, avvicinare, spesso sbagliando, ma avvicinare a qualche verità. Per cui non è in se si segue coerentemente questo sistema di pensiero, in alcun modo permesso in alcun modo permesso da un punto di vista proprio razionale filosofico che una delle parti possa annullare l'altra possa annullare il dibattito con l'altra possa censurare l'altra parte è inammissibile proprio dal punto di vista intellettuale razionale filosoficamente parlando che una parte cessi di dialetticizzare con l'altra ed è ancora più inammissibile che una parte Te, si permetta solo di pensare, di schiacciare l'altra. Pensate perfino nel sistema diciamo processuale, alla fine l'imputato, se riconosciuto colpevole, viene messo in detenzione, quindi allontanato, ma... La, il confine fondamentale della sua pelle come diceva il filosofo Hans Jonas rimane inviolabile esso può essere allontanato ma non può essere violato nella sua intimità corporale e qui invece si sta parlando di forme di obbligo che prevederebbero la violazione di questo confine naturale per la volontà di una parte che è una maggioranza attualmente, sicuramente, temporanea, contro una minoranza. Quindi tutto il sistema filosofico, l'impianto, le vette del pensiero umano, che vanno a definire la necessità di schiacciare una minoranza. Attenzione che questa minoranza è stata valutata ultimamente nell'ordine di 30-40% degli italiani. Ma stiamo scherzando? Il 30% degli italiani e quest'altra maggioranza, fosse pure il 70%, ha la pretesa di voler schiacciare e violare i confini della pelle e dell'organismo di de questa minoranza. Questo è inammissibile per lo stesso sistema dialettico, per lo stesso sistema processuale, per lo stesso sistema che tutela le minoranze e le alterità, perché sa che è nella ricchezza di questo dibattito, a volte anche scontro, che si raggiunge un avanzamento e una conoscenza. Perciò, già da un punto di vista intellettuale, non ve ne uscite, Filosofi dai quattro soldi da quattro soldi del video che vi permettete di eh, lanciare anatemi verso le minoranze. Perché questo è il vostro, un puro analfabetismo intellettuale. E poi, e poi c'è il fatto spirituale. Su questo devo fare un piccolo escursus per quello che è la mia esperienza spirituale, esperienza spirituale. Quello che io ho esperito è che la realtà spirituale è fatta di due cose fondamentali, una è il superamento ovviamente, la consapevolezza del superamento della morte dove la morte non è altro che un passaggio, ma è una, è una nascita. E qui vediamo come hanno fallito tutte le religioni, tutti i sistemi religiosi, o, o almeno insomma, la maggior parte, e quelli grossi che in questo periodo non hanno avuto il coraggio di affermare questo superamento della paura di morire. Non hanno avuto il coraggio e avrebbero avuto un dovere morale, spirituale, di fare questa affermazione. E invece sono rimasti irretiti dal loro sistema di protocolli e precetti, che è un sistema di potere che ha svelato la sua identità proprio in questo periodo straordinario, che ci permette di vedere le cose come sono. Non c'è spirito in un sistema pseudo religioso che non sappia affermare la libertà dalla paura della morte e questo vi deve essere chiaro questo non significa nulla per l'uomo religioso lo spirito religioso dell'uomo è salvo e ha tutto il mio rispetto l'uomo che segue qualsiasi percorso religioso ma il sistema religioso l'istituzione religiosa ha fallito miseramente, dobbiamo riconoscerlo e procedere oltre, questo è il nostro futuro, procedere oltre. Ma poi, oltre al superamento della paura di morire, c'è altro che io ho sperito e io ho sperito la realtà di quel concetto chiamato reincarnazione, ovvero sia, Antonio Bilocanella è una realtà in questo momento presente, ma ci sono state altre realtà di me di me nel passato e altre realtà di me ci saranno nel futuro, queste realtà operano in questa linea temporale per acquisire esperienze che vengono poi fornite a una sorta di grande anima che comprende me e comprende tutti gli altri me in questa linea temporale, quindi questa grande anima è me ed è oltre me, no? ha uno sguardo più vasto, più alto. Allora, se la realtà spirituale di cui io vi sto parlando è questa, così come io l'ho esperita, è evidente che è una realtà collettiva, cioè tanti me, tanti io, che affluiscono in una grande anima. Ebbene quindi, nonostante sia una realtà collettiva, nel regno dello spirito c'è una verità fondamentale, i singoli io le singole parti che costituiscono una collettività spirituale non possono mai essere costrette ad alcunché non possono mai essere costrette ad alcunché sono assolutamente e rigorosamente libere libere di rifiutarsi anche di crescere libere anche di perseguire il bene e un non perseguirlo libere e questo coesiste con il potere della collettività quindi due principi fondamentali spirituali sono il potere del collettivo il potere che è immenso quando due anime si uniscono quando c'è una riunione un'affluenza di tutti questi io nella grande anima la grande anima è di un potere sconfinato sconfinato mai paragonabile alla somma delle singole entità veramente sconfinato ma questo non permette a questa grande anima, né alla collettività di io, di imporsi su, su alcuno dei suoi piccoli componenti. Queste sono le due leggi, libertà sacra, individuale e forza del collettivo. Quindi vedete che anche dal punto di vista spirituale, questa retorica melliflua e assolutamente veramente insopportabile, che spesso pappagallescamente viene ripetuta dai vostri parenti, amici e chiunque voi incontriate, è priva di ogni. Fondamento, se si guarda ovviamente nell'interesse della crescita del genere umano, è priva di fondamenti intellettuali, filosofici, è priva di fondamenti spirituali. Le uniche organizzazioni che hanno continuato ossessivamente a ripetere il refrain, il ritornello che l'individuo deve sottomettersi alla collettività, sono sempre state solo le società totalitarie. Fascismo, nazismo, comunismo applicato, non... La filosofia su cui ci sono delle cose meravigliose, ma il comunismo applicato, quindi il comunismo che si impone come il fascismo e come il nazismo Queste, questi totalitarismi non hanno nessuna possibilità di portare alla crescita dell'uomo e sono loro che da sempre hanno affermato che l'individuo si doveva sottoporre alla collettività ed è per questo che sistemi di questo tipo sono destinati a fallire, a esplodere e ad implodere. Non vi fate abbagliare da quelle nazioni che in questo momento sembrano tanto forti, proprio perché hanno sistemi di questo genere. La loro forza è destinata a svanire. E su questo principio no, importante che abbiamo detto, della collettività, del potere della collettività, lasciatemi spendere altre due parole, proprio perché poi è nella collettività che noi, il momento in cui volontariamente, superiamo il nostro ego e aderiamo per costruire qualcosa più grosso, anche tutti coloro, miei fratelli che in questo momento siete leader di comunità di persone che hanno deciso di pensare, io vi chiedo, vi chiedo con il cuore in mano di superare il vostro essere individui e di lavorare per l'unione lavorare per l'unione per cui tutti quanti voi Marco, Marco Guzzi, Mauro Scardovelli, Gianluca e eh, tutti quanti vi prego lavoriamo per l'unione dobbiamo riuscire a superare tutte queste difficili resistenze e a trovare il nostro territorio comune che c'è e come e a portarlo avanti per costruire veramente il futuro di questa società. E un appello particolare lo voglio fare a Michele Santoro. Ti ho visto Michele scendere in campo in questi giorni, molti di noi hanno salutato il tuo ritorno. Io ti confesso, ho avuto qualche perplessità perché so bene che sei stato dentro questo sistema, seppur apparentemente no? facendo un lavoro straordinario di combattimento, ma comunque dentro questo sistema e che lo conosci bene, quindi nel momento in cui ti ho visto accolto da tutti i giornali mainstream, ecco eh, la possibilità di dire parole che tanti di questi miei compagni stanno disperatamente urlando da tanto tempo prima di te e con grande forza inascoltata, qualche perplessità mi è venuta, ma io non ti conosco, io non so e il mio sforzo è quello di mettermi sempre nello sguardo aperto alla positività e voglio pensare che tutto questo sia frutto solo del grande rispetto che i tuoi colleghi hanno verso di te, verso la tua professionalità, verso la tua storia perciò se questo è, se questo davvero è, ti chiedo data l'enorme influenza, l'enorme potere che tu in questo momento hai di adoperarti per quello che è il nostro compito fondamentale in questo momento cioè l'unione di tutti quei personaggi che possono collaborare a creare veramente un movimento inarrestabile ma non un movimento fatto di tante piccole persone che voteranno la personalità ti prego non cadere in questo tranello dell'ego ma superiamoci, uniamoci uniamo tutti questi grossi pezzi per andare Verso veramente qualcosa di straordinario, perché quello che ci viene chiesto, se no non siamo altro che un altro colore che opera nello stesso modo, quello che ci viene chiesto è quello di superarci. Superarci oltre questo culto nostro personale. E lo dico prima di tutto per me stesso. Quindi questo è un appello a cui io sarò il primo a dare seguito, il momento in cui veramente vedrò la tua mano tendersi, perché in questo momento parlo a te perché veramente hai una possibilità di influire grossa, ma parlo anche a tutti gli altri, Mauro, Marco e eh, tutti quanti, Gianluca e eh, eh, tutti quanti, Matteo, Stefano, tutti quanti, dobbiamo tenderci le mani, dobbiamo tenderci le mani, dobbiamo tenderci le mani e riuscire a creare questa cosa grossa e inarrestabile che porterà a un'evoluzione meravigliosa di questo tempo presente. Grazie.